Sono Mauro Scaccia e coordino la rete commerciale di Toscano Mutui con un focus specifico sulla cessione del Quinto nella quale abbiamo costruito una unit di cui io sono il responsabile. Lavoro da 15 anni nel settore delle cessioni del Quinto, sono partito da mediatore per diventare agente fino al 2012 dove sono diventato il coordinatore della mia prima filiale. Toscano Mutui è composta da 60 collaboratori attualmente iscritti in OAM. La mia unit ad oggi, che è neonata, conta circa 10 collaboratori. Il lavoro è centralizzato nella, nella sede centrale di Roma, ma lavoriamo in maniera capillare in tutta Italia. Insieme all'azienda ci stiamo occupando del recruiting stiamo cercando di far crescere in maniera sostanziale il numero dei collaboratori iscritti in OAM. La figura senior è sicuramente un professionista del credito che ha già svolto questa attività e che noi di Toscano Mutui aiutiamo a crescere semplicemente mettendo a disposizione due unit complementari tra loro che una di gestione del quinto prestiti personali e una di Mutui e mettiamo a disposizione una formazione a 360 gradi per far sì che il nostro utente, che il nostro collaboratore abbia una preparazione globale sul mondo del credito. Venire in Toscano Mutri significa affidarti ad un marchio di rilevanza nazionale, significa entrare in un team specializzato nella cessione del quinto, significa avere a disposizione un panel di prodotti molto esteso e significa soprattutto avere una eh, assistenza a 360 gradi del, da tutto il mondo toscano mutui e una possibilità di approvvigionamento clientela superiore alla media. Noi parliamo essenzialmente di nominativi che fanno parte del gruppo toscano e abbiamo eh, da, da questo punto di vista la possibilità di eh, accedere a nuova clientela piuttosto che solamente al, al mero rinnovo del nostro portafoglio.